Presentiamo oggi i dati sulle cooperative torinesi per il primo semestre 2022. I segnali sono positivi eh, da questa indagine. Ovviamente parliamo del primo semestre, quindi le cooperative torinesi, eh, il 64% sono, hanno dichiarato di essere ottimisti. e I dati dicono che c'è stata anche una ripresa del fatturato e dell'occupazione. Sicuramente però il eh, sopraggiungere delle grandi problematiche legate per esempio al tema dell'energia eh, non, non sono rilevate ancora da questa analisi. Quindi, l'indagine che presentiamo oggi ha dei dati positivi, ma ovviamente ci sono eh, sicuramente delle, delle criticità che stanno emergendo e che mettono in difficoltà tutto il mondo delle cooperative eh, del nostro territorio, che occupano eh, più di 40.000 addetti. Sono più di 1200 eh, cooperative sul nostro territorio e per oltre 2 miliardi di fatturato. Quindi è un settore molto importante del nostro territorio che quindi eh, vede anche una grande partecipazione delle, della, della componente femminile.